Eccoci al secondo video tutorial dedicato a Microsoft Fly Simulator. Oggi vedremo un po' meglio come funziona questo gioco, partendo dalle opzioni, che è il punto di partenza obbligato eh, da cui passare quando si vuole iniziare a volare con Fly Simulator. Do per scontato che voi abbiate già scaricato e installato il gioco. Ricordo infine anche che eh, Microsoft Fly Simulator utilizza dati Ehm, esterni eh, per poter eh, costruire per esempio i suoi scenari quindi anche per giocare è consigliato e consigliabile avere una buona connessione ad internet ma ne parleremo più avanti eh, quando utilizzate per la prima volta microsoft fly simulator troverete davanti a voi eh, dei riquadri non dico il numero esatto perché il numero dei riquadri che potreste vedere nella home varia molto da una release all'altra, magari tra qualche mese Microsoft rilascerà un aggiornamento per cui il numero di questi box potrebbe cambiare. Quello che però non cambia è l'utilizzo dei box principali, quindi per esempio Mappa del Mondo ci permetterà di scegliere il punto di partenza e di arrivo per il nostro volo insieme al tipo di aereo e altre impostazioni per il volo eh, reale che andremo a fare. Noi oggi ci occuperemo della prima cosa in assoluto da vedere quando si inizia con Fly Simulator che sono le opzioni, trovate il link qui in alto a sinistra, cliccate e avrete accesso ad un'altra sezione del gioco con altri tre box che più o meno sono sempre quelli ok? non sono cambiati di molto dall'inizio, eh, dalla prima release del gioco Il primo riquadro eh, si chiama Opzioni Generali, ci permette di accedere a tutta una serie di opzioni generali del gioco e li vedremo subito la seconda sezione è quella delle opzioni di assistenza, è un po' un'area che ci permette di impostare come vogliamo che avvenga la nostra simulazione. Il terzo box è fondamentale ed è quello dedicato alle opzioni per i controlli. Iniziamo dalle opzioni generali, oh, qui abbiamo tante opzioni. Non vi preoccupate e non vi spaventate nella maniera più assoluta di quello che vedete perché eh, più giocate e più ne prenderete consapevolezza e capirete meglio come funzionano. La prima sezione è quella più importante, si chiama grafica e qui andremo a scegliere e a configurare come vogliamo che la nostra grafica funzioni nel gioco. E questo dipende molto da voi, dalla scheda video che avete, dal computer che avete. Un computer molto potente può spingere questi parametri al massimo, un computer poco potente, ecco, deve avere questi parametri probabilmente al minimo. Per iniziare non serve conoscere tutto. Potete iniziare con ehm, una il settaggio della qualità globale di rendering. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi sono dei preset partendo dalla modalità eh, molto bassa fino ad arrivare alla Ultra che eh, automaticamente impostano le varie opzioni eh, a seconda del tipo di profilo quindi io se non avete un computer molto, molto performante consiglio di utilizzare la modalità molto bassa okay? che mette le, le, i livelli e la qualità al minimo per permettere al gioco quantomeno di funzionare se il vostro computer è un computer di media potenza quindi sì, ok, non è il massimo ma non è nemmeno da buttare potete iniziare con eh, i settaggi nella modalità media. Poi, se vedete che con la modalità media tutto funziona abbastanza bene, potete provare ad andare in molto alta e vedete se il gioco è ancora bello fluido e funzionale, potete provare e testare la modalità ultra che porta i valori se non al massimo comunque a livelli molto alti. Qui potreste avere dei problemi se il vostro computer non è molto performante. Quindi il mio consiglio è andate per gradi, almeno per la prima volta. Andiamo avanti. Nella prossima sezione troveremo le impostazioni della telecamera. Noi ci muoveremo all'interno dei file simulator con una telecamera cosiddetta virtuale. Okay? Normalmente, almeno all'inizio, non è necessario toccare nulla qui avanti vedremo che, magari se si hanno particolari necessità, è possibile tornare in questa sezione per impostare come la telecamera virtuale si muove all'interno dello scenario. Terza opzione, o meglio, terza sezione è quella dedicata all'audio. Anche qui, normalmente non bisogna impostare niente, perché è tutto già funzionante in maniera corretta. L'unica cosa che potreste voler modificare sono i volumi, quelli sì. Per esempio, io ho disabilitato la musica, che posso rialzare. posso disabilitarla e è una sorta di mixer se volete ok potete scegliere quali volumi tenere, quali effetti tenere più alti quali effetti tenere più bassi anche il traffico ehm, ci torneremo su questa sezione perché questa è la sezione che ci permette di controllare eh, il traffico virtuale in altre parole quando noi utilizzeremo un aereo e staremo all'interno di un aeroporto o voleremo ci sarà anche altro traffico oltre al nostro aereo e in questa sezione ne possiamo impostare se vogliamo che Microsoft Flight Simulator eh, spinga letteralmente del traffico all'interno del gioco Dati questa è un'altra sezione importante perché se noi utilizziamo Flight Simulator dobbiamo mettere, metterci l'anima in pace serve una connessione ad internet possibilmente performante perché Microsoft Flight Simulator scarica continuamente dati da internet per appunto la simulazione in tempo reale per esempio abbiamo visto che noi potremmo utilizzare potremmo volere eh, voler utilizzare il traffico in tempo reale eh, all'interno del gioco ecco le informazioni sul traffico in tempo reale ma microsoft le recupera online e qui possiamo impostare per esempio se vogliamo limitare eh, i nostri dati se noi abbiamo una, una per esempio connessione a dati a consumo e non vogliamo che questo gioco utilizzi troppi dati per farci giocare possiamo impostare quanto vogliamo che eh, Microsoft Flight Simulator utilizzi eh, i dati il okay? modello di volo lo possiamo completamente saltare per il momento varie questo è importante perché eh, qui possiamo per esempio impostare la lingua eh, possiamo scegliere di utilizzare l'italiano anche se io consiglio caldamente a tutti di utilizzare l'inglese, non perché io sia sadico ma semplicemente perché online è tutto in inglese e nel mondo della simulazione, nel mondo del, del volo, nel mondo reale del volo, il linguaggio ehm, principale utilizzato è l'inglese. Se voi siete in aeroporto per esempio a Fiumicino e siete ai, ai comandi di un vostro aereo, di un Airbus per esempio, dovete andare a Francoforte non parlerete in tedesco quando arriverete in Germania ma parlerete in inglese eh, non solo se avete dei problemi con Microsoft Flight Simulator e volete chiedere chiedere aiuto online è più facile trovare aiuto dalla community internazionale che da quella italiana non che non ci siano delle fantastiche community italiane eh, ci sono e fanno un ottimo lavoro però molto spesso per esempio se dovete capire come si estendono i flap eh, Microsoft Flight Simulator traduce <coughs> la parola flap nel modo corretto, eh? Eh, chiamandoli iper-sostentatori. Ora, sì, ok, in italiano flap viene tradotto con iper-sostentatori, però nel mondo dell'aviazione è più facile sentir parlare di flap, ok? Quindi il mio consiglio è di imparare ad utilizzare Microsoft Flight Simulator in inglese. In questa sezione in realtà non c'è molto altro da vedere. Consiglio di mettere le unità di misura come ibrido, c'è tutta una questione su eh, i piedi, i metri, i galloni eh, e altre unità di misura che chiaramente eh, bisogna impostare in questo caso in maniera ibrida per fare in modo che eh, sostanzialmente vengano utilizzati eh, i piedi per quanto riguarda per esempio le altezze e le altitudini eh, e invece per esempio i millibar per quanto riguarda la pressione. Anche qui è una cosa un po' tecnica, se non avete mai volato in vita vostra non vi preoccupate, impostate su ibrido e non pensateci più. Accessibilità, questa sezione sostanzialmente ci aiuta a, a capire come, o meglio, a impostare come vogliamo l'interfaccia, ok? Quindi se per esempio avete, dimensioni alle, eh, avete difficoltà a leggere potete modificare le dimensioni del testo, vedete che io aumento la dimensione del testo, del font e l'interfaccia viene aggiornata in altre parole questa sezione delle opzioni ci permette di personalizzare l'interfaccia di gioco eh, faccio, not faccio notare, non l'ho detto prima, che quando passate con il mouse sopra ad ogni voce qui a destra compare una breve descrizione dell'opzione che state eh, modificando quindi per esempio se io sto con il mouse sulla voce di dimensione del minima del testo a destra leggiamo, regola la dimensione minima del testo attraverso l'interfaccia utente. Abbiamo finito perché poi in realtà c'è la sezione per gli sviluppatori che in questo caso non ci interessa, la modalità VR che ci permette di utilizzare un casco o degli occhiali VR e c'è cioè l'ultima sezione che riguarda delle opzioni, delle future, delle caratteristiche sperimentali che io consiglio per il momento di tenere tutte su off. Quando avete deciso tutte le vostre opzioni, avete configurato tutto, dovete cliccare su applica e salva in basso a sinistra. Altrimenti, ecco qua, voi dovete cliccare. In questo caso abbiamo modificato la lingua dall'italiano all'inglese e alcune opzioni vengono applicate subito, altre vengono applicate dopo il riavvio del gioco. In questo caso la lingua, la modifica della lingua viene, viene impostata solo dopo che avremo eh, riavviato il gioco per tornare indietro c'è appunto in basso il tastino indietro ecco qua, e torniamo alla modalità generale delle opzioni dicevo nel prossimo video tutorial vedremo i comandi i controlli, ovvero come utilizzare questa, questa area delle opzioni per configurare al meglio il nostro joystick ehm, se non l'avete fatto registratevi a questo canale YouTube per voi è un click, per me è importantissimo eh, vi ringrazio, se avete domande commentate ovviamente se posso vi rispondo e o se leggete qualche commento e sapete rispondere voi stessi, ecco rispondete aiutiamoci, ok? grazie mille, al prossimo video tutorial ciao